Allora, nel vedere le, le, le soluzioni del laboratorio precedenti ripartiamo dal laboratorio 4, di cui avevamo eh, la settimana scorsa visto eh, in dettaglio il processo principale, che era quello di svolgimento della gara, e ci rimaneva da vedere i due processi più semplici, oggettivamente molto più semplici, che erano relativi al comportamento del pubblico e al comportamento che dovevano avere i giudici a fine gara. Hm? Partiamo magari dai giudici. Cosa succede qua? Ricordiamocelo brevemente, rinfreschiamo la memoria. Eh, il processo principale vede la gara dal punto di vista del singolo partecipante, quindi descrive tutte le azioni a cui va incontro non intanto il partecipante ma la gara svolta dal partecipante. No, abbiamo detto che il partecipante dopo che si è iscritto all'inizio praticamente non interagisce più col sistema informativo perché lui ha un'altra cosa da fare, deve correre e, e sopravvivere e quindi ci sono altri attori però che intercettano ciò che il partecipante fa, il corridore fa durante la gara quindi segnano se è passato da un punto di controllo, se si sta ritirando, se ha compiuto le infrazioni e così via e questo processo si conclude eh, col fatto che eh, un giudice convalida l'arrivo del partecipante quindi dice ok tu hai tagliato il traguardo, pettorale numero 1306 hai tagliato il traguardo e questa è una, diciamo così, convalida che avviene per ogni singolo partecipante che arriva. Se ci vuole qualcuno che segni i pettorali di chi ha tagliato il traguardo e ne prende il tempo, ovviamente. Questo però da solo non chiude la gara. Ci sono delle operazioni, come erano descritte nel testo, che i giudici, il o i giudici, devono svolgere quando la gara è terminata, ossia quando tutti i corridori sono arrivati quindi noi ci vediamo questo processo del, del corridore che è replicato mille volte eh, ciascuno starà facendo la propria gara e prima o poi ciascuno arriverà o viene eliminato a un certo punto o comunque eh, o se no arriva fino al, al traguardo quindi il modo per chiudere questo processo è arrivare al traguardo oppure ritirarsi a un certo punto quando tutti o sono arrivati o si sono ritirati allora, intervengono nuovamente i giudici dicendo, ok, eh, vediamo la classifica finale, verifichiamo che tutto sia a posto in modo da poter pubblicare e eh, ufficializzare la classifica finale. La classifica finale, se la chiamo finale, non è disponibile fino a quando non siano arrivati veramente tutti. Okay? Quindi nella classifica finale devo eh, vedere chi rientra in classifica, quindi chi non è stato escluso vuoi per ritiro, vuoi per squalifiche e poi eh, cioè, metto in ordine di classifica non è detto mh, poi dipende a questo punto dal, dal regolamento dettagliato della gara che noi non avevamo, non è detto che chi arriva per primo chi taglia il traguardo per primo sia il primo perché eh, magari i partecipanti partivano in modo scaglionato, non partivano tutti insieme, perché magari durante, il corso, durante la corsa perdono, si accumulano delle penalità, no? come tanti tipi di gare, se tu tagli una curva, fai qualcosa del genere, eh, prendi una penalità e questa penalità la sconti in secondi, cioè alla fine al tuo tempo di arrivo viene sommato un numero di secondi o minuti pari alle penalità che hai accumulato. Questo non lo posso sapere fino alla fine, fino a quando il giudice non prenderà in mano la situazione di ogni singolo corridore e dirà, va bene, tu hai compiuto questo insieme di scorrettezze e quindi questo comporta la squalifica oppure comporta una determinata penalità. Poi ho l'orario d'arrivo, questo lo fa il sistema ovviamente, conosco l'orario d'arrivo, conosco l'orario di partenza, nel, momento, nel caso in cui non siano partiti tutti in sincrono ma scaglionati, ognuno ovviamente deve essere valutato, misurato per il percorso che ha fatto. Allora, questo processo... Di, di calcolo del gradatore generale, per come è stato modellato qui, è una prima parte di attesa. Avevamo allora, il processo del singolo correttore che quando alla fine, prima di distruggere il token, mandava un segnale del tipo tizio è arrivato. Allora, questo loop, questo ciclo che ho messo qua all'inizio di questo processo non fa altro che raccogliere questi segnali, uno a uno. Quindi questo processo qua rimane in attesa ogni volta che arriva un segnale di fine gara partecipante lo aggiunge alla classifica provvisoria, quindi valuta le sue penalità, il suo tempo e lo inserisce, e solo quando l'ultimo partecipante è stato aggiunto alla classifica posso dare un'occhiata, un contro una controllata alla classifica nel suo complesso. Qual è la differenza tra questo processo e l'altro e il motivo per cui li abbiamo dovuti tenere separati? è che il token ha una natura diversa questo processo dall'inizio alla fine viene eseguito una sola volta alla fine della gara o meglio, una sola volta per tutta la gara in realtà parte all'inizio poi rimarrà molto in attesa qui del primo segnale ricevuto perché dipende dal primo arrivo ma c'è un token solo che rappresenta la gara ci sarà un altro token l'anno prossimo se ci sarà di nuovo la gara Mentre invece sul processo del, della gara stessa ho un token per ogni corridore, quindi ho una diversità anche notevolissima nel numero di token tra il processo e l'altro. Quindi queste sono due cose separate che si sincronizzano per in qualche modo. la seconda, quella del giudice ha bisogno di sapere quando la prima è finita, anzi, quando tutte le prime sono finite. Allora, questo è modellato in modo esplicito. Uno poteva anche prendere una. E, a e scrivere qua dentro direttamente nel signal receipt eh, ricezione di tutti i segnali di fine gara ad esempio. Mm? Alla ah, fine il significato è quello. Quindi ho un'attesa, eh, eh, ho, ho iscritto mille giocatori, aspetto che arrivino mille segnali. Quando sono arrivati i mille segnali faccio l'operazione di pubblicazione della classifica. Quindi la convaio, la confermo e la pubblico. Mm? Sarebbe sbagliato avere questa operazione pubblicazione della classifica qua in fondo, alla fine della gara del partecipante. Perché quando arriva un singolo, io non so quale sia l'arrivo del singolo, non, non, non mi permette di determinare la classifica. Finché non sono arrivati tutti non lo posso dire. Okay? Questo è per quanto riguarda il giudice. Quindi qua la figura del giudice faceva due cose, faceva una prima convalida dell'arrivo e poi una seconda convalida globale della classifica complessiva. E poi c'è la parte del pubblico che stranamente creava, ha creato problemi in molti perché eh, si voleva, la un, un, persona con cui ho parlato mi ha fatto domande su questo esercizio, eh, non vedete le cose troppo complicate e soprattutto non imponiamo dei vincoli che non esistono. Allora, se il testo dice che eh, il pubblico durante la gara può vedere la classifica provvisoria e alla fine della gara può vedere la classifica definitiva, no, le parole non erano forse esattamente queste, ma questo ha senso, a memoria. Non vuol dire che il pubblico deve guardare la classifica provvisoria prima di poter vedere la classifica definitiva. Io ho visto dei processi in cui c'era scritto il pubblico si collega, vede la classifica provvisoria, poi freccia, vede la classifica definitiva. Lì in quel caso stai, quando definiamo i diagrammi di attività non stiamo descrivendo un possibile percorso che, che capita. Stiamo descrivendo le regole. Che devono seguire tutti i percorsi. Perché tu se mi metti, guarda la classifica provvisoria, freccia, guarda la classifica definitiva con la freccia sequenziale, non solo mi stai dicendo che la classifica definitiva sarà disponibile dopo quella provvisoria, va bene, lo sappiamo, ma soprattutto mi stai dicendo che non posso arrivare a vedere quella definitiva se non ho guardato almeno una volta o esattamente una volta, a seconda di poi se ci fai un ciclo oppure no, la classifica provvisoria. Quindi facciamo attenzione a, non, eh, a, a pensare sempre a quali sono tutti i casi possibili quindi tutti i vincoli che vogliamo imporre per limitare i casi possibili e non descrivere uno scenario sequenziale che è quello magari più semplice ma non è detto che lo sia okay? allora di fatto cosa succede? che noi possiamo assegnare un token in due modi per il pubblico il modo più semplice è assegnare il token a una visita cioè il pubblico, diciamo, il signore del pubblico, si collega al sito, ok, nel momento in cui apre il sito, crea un nuovo token, guarda quello che deve fare e poi esce, e il token finisce. Se un, tre secondi dopo vuole aggiornare la pagina, rileggerla, genererò un token nuovo e riparcherò lo stesso processo. Questa è una possibilità. L'altra possibilità è, di, è definire un token per ogni pubblico, per ogni persona del pubblico. Allora a quel punto vuol dire che nel momento in cui mi sono collegato alla pagina la prima volta però dovrò fare in modo che lo stesso token possa ricircolare più e più volte perché la persona, il pubblico, potrà ve voler vedere più volte la graduatoria, soprattutto quella provvisoria man mano che si aggiorna. Allora devo riuscire a tenere questo token vivo in circolo e non farlo morire fin che, tanto che, non lo so, per sempre dovrebbe rimanere vivo perché lui magari la graduatoria definitiva la vuole vedere anche il giorno dopo due giorni dopo quindi non è, anche lì non, devo fare attenzione a non far morire il token dopo che lui ha guardato la guardatoria definitiva ma eh, per quello è più complesso perché devo mantenere in gioco un token che non ha una regola ben definita soprattutto di morte di terminazione è molto più semplice definire un token sulla singola azione di visita è chiaramente una scelta nostra di modellazione questo è più semplice perché l'utente arriva guarda qualcosa ed esce se riguarda qualcosa tra un minuto sarà un tocco nuovo e ricomincia dall'inizio, non c'è problema, questi processi li possiamo attivare tante volte quante servono. E fa ciò che vuole, può guardare eh, informazioni diverse a seconda dello stato della gara. Allora, ad esempio, ecco, qui sono è un tipico caso in cui eh, come si svolge il processo, quindi quali sono le azioni che vengono compiute ben, viene scelto dall'utente e non dal sistema cioè non è il sistema che mi impone adesso tu devi guardare l'elenco dei partecipanti o adesso tu devi guardare la graduatoria è l'utente che lo sceglie allora per rappresentare una scelta dell'utente il fatto che l'utente quando si collega al sito ha 3-4 alternative e eh, decide lui su quale cliccare, quale selezionare allora, una scelta dell'utente e non una scelta del sistema, la posso modellare in due modi. Ora presento l'azione in cui l'utente sceglie, esprime la propria scelta, che vuol dire solamente cliccare su un bottone piuttosto che l'altro magari. Dopodiché il sistema, in funzione della scelta che l'utente ha appena fatto, gli propone un'attività oppure gli propone un'attività diversa. Perché il rombo, ricordiamocelo, è un blocco che viene eseguito dal sistema informativo in tempo zero e può operare una scelta solo sulla base di informazioni che il sistema informativo ha già ricevuto, ha già incamerato. E Quindi senza questo blocco di scelta il sistema informativo si, si chiederà dove vuole andare l'utente e si dirà non lo so, come faccio a saperlo se non glielo ho chiesto? e non mi posso fermare dentro il rombo perché adesso glielo chiedo perché il rombo è un blocco in cui non vengono compiute delle azioni per come l'abbiamo definito quindi se il rombo deve prendere se il blocco di scelta deve prendere una decisione sulla base di un'azione dell'utente eh, questa su, sulla base dell'intenzione dell'utente allora questa intenzione deve essere stata raccolta catturata in un'azione precedente poi c'è un modo più snello di scrivere la stessa cosa attraverso una scelta non deterministica. Quello che abbiamo chiamato scelta non deterministica, c'è cioè un fork usato non per creare del parallelismo, ma per creare dei percorsi alternativi, dei quali presumibilmente se ne svolge uno solo, perché non c'è il join dopo che mi obbliga ad aspettare che tutti i percorsi alternativi vengano svolti. Allora questo si comporta praticamente nello stesso modo e dice che il sistema, quando l'utente, abbiamo detto che il, il token è la visita dell'utente al sito, quindi quando un utente visita il sito, si collega al sito, il sistema genera due token e si predispone o per visualizzare l'elenco dei partecipanti o per visualizzare la graduatoria. Quindi entrambe queste funzioni sono pronte, sono abilitate perché hanno un token in ingresso, parliamolo per l'altra sede. e eh, sarà l'utente però entrambe queste azioni essendo azioni, appunto, blocco azione richiedono una interazione tra utente e sistema non sono blocchi in cui diciamo il sistema informativo da solo senza l'utente fa cose l'attore qua è il pubblico non è il sistema informativo quindi qui c'è scritto il pubblico visualizza i partecipanti e se il pubblico non fa questa azione quell'azione rimane ferma quindi il token non entra, non viene elaborato, non esce. Quindi io ho due blocchi, entrambi i quali possono essere, devono, sono abilitati, sono pronti per essere eseguiti, ma potranno essere eseguiti solamente quando il pubblico far, farà la sua parte, e che nel momento in cui ovviamente il pubblico è uno solo, nel momento in cui entra a fare questo non sta facendo l'altro. Non ha quattro mani, sei computer. E quindi sarà il il sistema informativo, che a un certo punto è pronto per fare due cose, e diciamo così, si accorge: ammesso che abbia la consapevolezza di sé, il sistema informativo, si accorge che il sistema sta facendo una certa azione. Va bene, gliela fa fare perché è un'azione possibile. Dopodiché, a differenza di un fork join classico del parallelo, dopo che ha fatto la prima azione, il sistema informativo non aspetta che l'utente faccia anche la seconda, ma direttamente dichiara conclusa la, la sua azione perché il token viene viene eliminato quindi quando siamo di fronte mettiamoci dal punto di vista mentalmente del pubblico quando siamo di fronte a una scelta tra varie azioni possibili io posso tra vedere voler vedere il momento della scelta e poi a questo punto il sistema informativo avendo fatto scegliere l'utente propone l'azione giusta allora questo è quello che succede esplicitamente, cioè abbiamo sempre fatto l'esempio del Bancomat quando andate al Bancomat prima vi chiede ma vuoi fare un prelievo, vedere il saldo fare una ricarica telefonica o altre cose prima, quando voi gliene avete detto allora vi mostra la videata opportuna per il servizio che avete richiesto mentre invece quando navighiamo su un sito la situazione più simile a questa nel senso che sullo schermo abbiamo magari nella pagina web abbiamo vari, vari elementi no? possiamo scrivere un testo qua, possiamo scrivere un bottone là possiamo condividere un link eccetera e non devo prima scegliere un'operazione e poi farla ma la faccio direttamente perché in qualche modo nella pagina web ogni pezzo della pagina mi permette un'interazione diversa mi permette di fare un'azione diversa in parallelo, poi non lo posso fare in parallelo davvero perché io sono due mani, quindi o sto scrivendo qui o sto scrivendo là, ma la pagina web in qualche modo ha tanti blocchi, tante aree parallele tra di loro, tutte buone, non devo dire prima dove sto andando, ci vado e basta. Allora questo, la modellazione di destra, è più fedele a questo tipo di comportamento. Ma poi sono sfumature, nel senso che da uno si passa all'altro, l'importante è il significato che diamo. Qui è l'utente libero di scegliere, in qualche modo mi esplicita la scelta, o iniziando un'azione tra le tante possibili, oppure dichiarando prima quale azione vuole, ehm, vuole iniziare. Diciamo che la tendenza moderna delle interfacce è più sulla seconda ovviamente interessante, perché c'è un passaggio in meno per l'utente, è più semplice anche perché l'utente a questo punto ha la visibilità completa delle azioni che può fare. Qui non stiamo mettendo nessun vincolo sulla ehm, sull'ordine con cui l'utente vuole fare le variazioni. Arriva a fa fare una cosa, ritorna un altro token, farà una diversa oppure rifà la stessa se li gira così in quel giorno. L'unico vincolo che stiamo mettendo, e qui a questo punto i due diagrammi sono uguali, abbiamo un blocco di attesa che dice guarda che tu la gradatoria non la puoi visualizzare se la gara non è ancora iniziata neanche la lavoratore provvisorio, se nessuno è partito, se la partenza non c'è ancora stata, non c'è nulla da visualizzare, posso solo visualizzare l'elenco dei partecipanti iscritti. Quindi c'è questa classifica che dice, guarda, controlliamo l'orologio, se la gara non è ancora partita, e beh, allora io a questo blocco ho il token, e quindi in realtà questa parte, diciamo, la pagina web rimarrà grigia, rimarrà disabilitata il fatto che il token lì non ci arrivi sta dicendo al programmatore guarda che tu questa parte non la devi rendere abilitata se non è arrivata almeno l'ora della partenza mentre invece la visualizzazione dei partecipanti può avvenire sempre e quindi quella parte di pagina di interfaccia sarà sempre disponibile poi eh, qui non è dettagliato in, questo, in questa soluzione proposta, ma la graduatoria può essere quella provvisoria o quella definitiva a seconda che la gara sia finita oppure no. Questo non lo sceglie più l'utente, il pubblico, lo sceglie il sistema. Perché nel momento in cui il pubblico dice voglio vedere la graduatoria, il sistema sa. Se la gara è ancora in corso, allora ti mostrerà quella che chiamiamo graduatoria eh, provvisoria. Se invece sa che la gara è finita, e come fa a saperlo? Perché il giudice che era qui l'ha convalidata e quindi ha chiuso la gara ufficialmente, allora questa graduatoria visualizzerà la graduatoria definitiva. Quindi io questa me la sto immaginando un po' come se fosse una serie complessa, in cui a un certo punto inizia con un rombo che si chiede la gara è già finita. Allora, questo può iniziare con un rombo che si chiede la gara è già finita, perché quell'informazione, cioè se la gara è finita o no, è già in possesso del sistema informativo. Il sistema informativo sa che la gara non è finita e sarà fini diventerà finita solamente quando il giudice farà questa azione. Prima è da considerarsi non finita fare questa azione lascerà, qui non abbiamo un modello concettuale lascerà una traccia nel sistema e quindi la procedura, l'azione di visualizzazione gradatoria farà una cosa oppure un'altra a seconda che nel modello concettuale ci sia un bit, una variabile booleana che dica gara in corso o gara finita questa è una scelta interna al sistema l'utente non può decidere non può decidere di vedere la gradatoria finale quando la gara è ancora in corso non glielo devo neanche poter far chiedere non ha senso così come quando la gara è finita lui non può vedere la gradatoria provvisoria eh, che provvisoria? cioè quella definitiva quella provvisoria di quando no? che sono tutti arrivati sono già andati a casa a mangiare ok quindi in questo caso chiediamo diciamo così questa parte di esercizio ci dava due lezioni la prima lezione è eh, Teniamo le cose semplici. Non aggiungiamo vincoli dove non ci sono, non andiamo a incasinarci la vita dove non ci sono. Ah, eh, ho visto, questo, ovviamente tutti questi sono passati da temi di esame, ho visto persone che mettevano, visualizza la gradatoria, in parallelo a registra passaggi, ah, cose del tipo. Sì, vabbè, è vero che ogni volta che passa una persona la guardatoria potrebbe essere diversa. Ma io non posso obbligare una persona del pubblico a, a riguardare la guardatoria ogni volta che passa qualcuno. Eh, distinguiamo ciò che è possibile fare e ciò che è obbligatorio fare. Ogni volta che mettiamo una freccia in più stiamo aggiungendo un vincolo, un obbligo in più al sistema. Per lasciare le cose libere che l'utente faccia cosa vuole o quando vuole non mettiamo vincoli, non mettiamo frecce o mettiamo dei paralleli, o mettiamo processi separati e ogni processo va avanti per conto suo parte quando ha bisogno di partire senza vincolare le azioni svolte da qualcuno alle azioni svolte da qualcun altro quindi questa era la prima lezione che abbiamo imparato Teniamo semplice, manteniamo semplici le soluzioni e seconda è ragioniamo su di chi è la scelta la scelta del sistema rombo che condiziona azioni la scelta dell'utente allora, o questa scelta è esplicita o questa scelta è implicita e allora lo giochiamo con questo costrutto di finto parallelismo. Ditemi. Non sono collegati tra di loro. La domanda è come sono collegati tra di loro i tre, i tre diagrammi. Allora, sono tre processi indipendenti ognuno dei quali ha un suo ciclo di vita separato quindi questo sta qui, non l'abbiamo scritto ma l'abbiamo detto bisogna chiederci che cosa rappresenta il token il token rappresenta un nuovo iscritto alla gara ok, quindi questo processo viene svolto ogni volta che una nuova persona si iscrive alla gara indipendentemente dal resto la, la parte della grattura generale rappresenta un token, qui non c'è l'avvio perché eh, è possibile sottintendere il blocco di avvio quando parto con una, una recessione di segnale o con una eh, recessiva, perché di fatto il token comunque dovrebbe rimanere aperto, però è sottinteso lì dentro. Quel token rappresenta una singola gara, quindi ogni volta che pa, eh, si attiva una nuova gara, pa, cre, viene creato un token nuovo. I due token... quello del singolo, anzi quei mille stocchi, dei mille singoli che formano, e quello della gara, sono indipendenti, seguono ciascuno le sue regole. Quello del corridore viene generato ogni volta che un nuovo corridore si iscrive, quello della gara viene generato una volta all'anno, ogni volta che la gara viene attivata. Quindi per loro sono indipendenti. Siamo noi che possiamo creare delle dipendenze nel modellarlo. Dipendenze di che tipo? Di due tipi. Dipendenze di controllo e dipendenze di dati. Dipendenza di controllo, questa, scambio di segnali tra processi. Cioè, possiamo noi dire che a un certo punto uno dei processi deve rimanere fermo in attesa che un altro dei processi faccia qualcosa. Allora, l'unico modo per sincronizzare i processi, in questo caso, è far sì che uno emetta un segnale il quale segnale venga raccolto dall'altro processo comunicazione molto grezza del tipo io ti dico che sono arrivato qui e tu eri in attesa che io ci arrivassi e eh, acquisisci l'informazione che sono arrivato a quel punto però permette di fermare un processo finché l'altro non ha prodotto e quindi in qualche modo sincronizzare le varie attività questa è una situazione esplicita di controllo oppure ci sono una sincronizzazione più soft sui dati cioè tutti questi processi Vanno avanti ognuno per conto suo, ma condividono tutti lo stesso unico condiviso modello concettuale, cioè i dati che leggono e scrivono sono gli stessi. E quindi a un certo punto altri partecipanti. Cioè come fa questo processo a sapere se ci sono altri partecipanti oppure no? Lo sa perché quell'altro, quando il giudice ha convalidato l'arrivo probabilmente avrà segnato che quella persona è arrivata. Quindi nella classe, come ripeto, non abbiamo il modello concettuale, ma nella classe che rappresenta il corridore ci sarà un flag se è arrivato o non se è arrivato. E quindi in qualche modo è vero che i processi sono indipendenti, ma le scelte che fa un processo dipendono dal valore dei dati, i quali dati potrebbero essere stati modificati da uno degli altri processi. Quindi, indirettamente attraverso la manipolazione dei dati condivisi l'evoluzione di un processo può influenzare l'evoluzione dell'altro processo questi processi non lo sanno ciascun token segue solo le sue regole da token siamo noi progettisti che sappiamo che c'è un dato d'appoggio che serve per in qualche modo far comunicare i processi oppure un segnale esplicito che mando e ricevo per sincronizzarlo quello dell'utente è più libero di tutti in qualunque momento lui vuole, se vuole, può visitare il sito. Vedete il token è una singola visita, quindi non c'è nessun vincolo su quello. Sono processi che non possono essere messi insieme perché i token hanno natura e numerosità molto diverse quindi non ha senso mettere il processo del pubblico sul token del giudice o sul token del corridoio. Altre domande? No. Allora passiamo al 5. Laboratorio 5. Dove il testo... era quello della mappa GTT del modulo no? che è stato tratto direttamente dal, dal regolamento del sito preso dal sito della GTT il modulo stesso era lui leggermente semplificato ecco se vogliamo la maggior... Difficoltà concettuale di questo esercizio era liberarsi dal concetto di modulo. Okay? Non bisogna in questo esercizio o in esercizi di questo genere rappresentare il concetto modulo. Il modulo è un supporto, in questo caso cartaceo, che contiene delle informazioni noi ci dobbiamo concentrare sulle informazioni è come se dentro un database che contiene delle tabelle avessimo una tabella che si chiama tabella perché visto che c'è delle tabelle devo rappresentare le informazioni sulle tabelle no, no, mi sto avvitando in una spirale senza senso okay. separiamo l'informazione dalla forma con cui questa informazione circola anche perché poi noi stiamo digitalizzando il processo quindi stiamo in qualche modo rimuovendo il modulo cartaceo almeno in alcune delle possibili esecuzioni di quel processo A maggior ragione se il modulo è semplicemente un pezzo di carta fotocopiato Allora, se quel modulo facesse parte di una serie numerata di fogli ognuno col suo numero, col suo codice univoco tipo, non libretta degli assegni ogni assegno ha un numero per alcuni tipi di, di, di ricevute il libretto delle ricevute fiscali sono numerate quindi importa non solo sapere che hai fatto una ricevuta da 10 euro ma ti interessa sapere qual è il numero della ricevuta il numero del pezzo di carta su cui l'ha scritto allora appunto il caso è un'informazione importante perché poi devi verificare che ci sia la sequenzialità che non è strappato e buttate via eccetera eccetera allora in quel caso il pezzo di carta ha un significato, ma qua no. E quindi le domande che dobbiamo farci è quali sono le informazioni che devono essere gestite dal sistema e quindi scambiate tra il cittadino e la GDT? Eh, le informazioni presenti in questo modulo erano di tre tipi. Il cittadino, l'auto e il tipo di possesso di quest'auto. Il tipo di possesso di quest'auto ovviamente gioca, la relazione, gioca sulla relazione tra cittadino e auto. Se un cittadino ha due auto, compilerà due moduli. I suoi dati anagrafici nei suoi due moduli saranno uguali ma io nel mio sistema informativo quei dati li ho, li ho una volta sola perché è sempre lo stesso cittadino li voglio rappresentare una volta sola perché è sempre lui e che avrà due macchine nel processo cartaceo non ho il cittadino non ho la macchina ho i fogli di carta, ho due moduli, punto tra l'altro ho meno informazione perché ho due pezzi di carta e poi scoprire che quei due pezzi di carta sono relativi allo stesso cittadino è un casino se questi due sono in mezzo ad altri 12.000. Mentre invece il sistema informativo può riconoscere questo. E quindi a livello di soluzione, noi abbiamo proposto di separare il cittadino, qua chiamato residente, dal... Veicolo che possiede. E teoricamente è anche possibile che il cittadino possieda più di un'auto, a lui sono intestate più automobili. Poi, se lui abbia diritto di avere l'agevolazione per, eh, per le 10 macchine che possiede, o solamente delle per la prima, è un altro accordo. Però dal punto di vista concettuale, di sicuro l'autoveicolo ha un proprietario che è intestatario che c'è scritto sul libretto circolazione, allo stesso intestatario, se il portafoglio è molto abbondante può avere anche più auto. E le modalità con cui le possiede queste auto sono una proprietà della relazione tra residente e autovicolo. Qui modulo non esiste. E faticherei anche a riconoscerlo ogni volta che un cittadino compila un modulo nel sistema informativo andranno a finire pezzi di informazione nelle frasi giuste poi c'è l'altra informazione che serve per capire quanto paga il cittadino quanto deve pagare allora per sapere quanto paga devo sapere in quale area abita e l'area in cui lui abita e si deduce dal suo indirizzo di residenza. Allora in questa soluzione è stato modellato in un modo molto semplice, tenderei a dire troppo semplice, ma in cui dice, beh, il residente abita in un certo indirizzo, mi dichiara qual è l'indirizzo a cui è residente. Ok? Qui c'è una relazione uno a molti, nel senso che in un determinato indirizzo possono essere residenti più persone, conviventi, persone che vivono nella stessa casa. E dopodiché quel determinato indirizzo sulla base della via e del numero civico apparterà in una determinata area. Ovviamente una determinata area conterrà molti indirizzi possibili e in nei quali abitano molte persone, i quali possiedono a loro volta molte auto. Però l'importante è che seguiamo le relazioni, dato un autoveicolo, quindi se prendo la targa, sono il vigile in strada, c'è un'autovettura auto, un lì eh, in, in strada, quanto dovrebbe pagare questa? Al tipo di abbonamento giusto? Eh, Dall'autoveicolo posso passare al residente in modo univoco, dal residente.. Trovo l'indirizzo in modo univoco e dall'indirizzo ricavo l'area in modo univoco. Quindi è possibile passare veicolo all'area in modo univoco. Il contrario ovviamente non è vero, cioè, il percorso contrario è molteplice e quindi dipende. Nella una determinata area avrò molte auto che sono autorizzate ad entrare in quell'area. Se voglio sapere quali sono le auto che sono autorizzate ad entrare in quell'area lo posso fare. Perché dall'area mi trovo tutti gli indirizzi, da ciascun indirizzo mi trovo tutti i residenti, da ciascun residenti mi trovo tutte le auto che possiede. Farò un albero che via via si ramifica, ma alla fine le trovo tutte. Ecco, l'unica parte che mi... Sì, dimmi. No, era su... l'intervento Qual è la propria tendenza della tendenza della presidente? Perché se lei indirizza con il numero civico, ha chiuso Allora, ripeto solo quello che hai detto. Eh, lui dice: Io pensavo diciamo, che fosse meglio mettere il numero civico come attributo della relazione, quindi come association class tra residente che risiede in un certo indirizzo, quindi una certa via quindi la via è la stessa, in quella via ci sono tanti numeri civici inutile che la ripeta molte volte semplicemente di, quando io dico che si inserito in quella via come informazione aggiuntiva ti devo dare il numero civico um, però allora anche il numero di telefono perché se tu vuoi usare no infatti se tu vuoi usare l'indirizzo su tante persone diverse eh, quel numero di telefono Sì. Qui dipende un po' da come uno legge l'indirizzo. Io avrei fatto, io infatti, io eh, vi racconto come l'avrei vista, l'avrei vista in modo diverso, avrei visto l'indirizzo più simile al tuo, in cui l'indirizzo, diciamo così, è lo stradario, cioè l'elenco di tutte le vie della città, e poi le persone. Mentre invece, qua viene visto più come un indirizzo, un'estensione dell'informazione sulla persona. Ho messo come indirizzo rientra in aria e come rientra in classi per fare i che viene in ah, allora, sì, adesso lo modelliamo così anche come alternativa eh, attenzione che modellare quell'informazione ha senso solo se vedi l'indirizzo cioè le due cose non sono indipendenti, no? chiaramente okay. allora, se lo vediamo così diciamo così, questa questa modellazione mi dice che l'indirizzo in qualche modo è come se fosse la proprietà del residente e come potrei dire caso molto particolare può capitare che due persone siano residenti allo stesso indirizzo però manca un'informazione e infatti sono d'accordo come la vede lui ma il testo in realtà non è che di nuovo, noi, il nostro committente è il testo no? il testo non, non insisteva troppo nell'un senso o nell'altro quello che mi lascia perplesso è questa relazione rientra, chi decide che quell'indirizzo rientra nella determinata area? Messa così è una decisione arbitraria, non è il sistema informativo che da solo lo capisce, se io ho eh, mille persone che fanno domanda, io avrò mille indirizzi diversi di ciascuno perché dentro l'indirizzo c'è il numero di telefono e il, e, il, e il numero civico qui sono mille persone avrò mille classi di indirizzo diverso e di queste mille classi qualcuno deve dire in quale area ricadono in realtà il testo ha informazioni in più che non sto sfruttando è questa cioè io so da questa mappa se con tanta pazienza mi metto a trascriverla via, riga, strada per strada, via per via, ho l'informazione data una via, e un numero civico, esattamente in quale area si trova. Però per farlo devo modellare nel mio modello concettuale questa informazione. Questa informazione che cos'è? È una relazione tra le aree, e non le vie, ma i segmenti di via. No, una via, cioè pensa pensa Corso Francia, a Corso Vittorio Emanuele, che sono lunghi chilometri, attraversano più aree. Alcuni corsi sul lato destro sono in area C1, e questo è il corso Vittorio, Porta Nuova, e sull'altro lato della strada è in area A4. Quindi devo avere un concetto che ora manca, che è segmento di strada. E avendo l'elenco di tutti i segmenti di strada possibili, ciascuno di questi appartiene univocamente a una ben determinata area. Allora, avendo la via e il numero civico dell'utente, posso andare a confrontare con la via e il segmento di strada stradario e capire che il contenuto di sistema informativo che può assegnarti automaticamente l'area che ti appartiene. Proviamo a tradurlo in classi. Quindi se vogliamo che il nostro modello concettuale supporti anche questo, io voglio aggiungere almeno due classi, una è la strada e l'altra è il segmento di strada. La strada ha un attributo che di fatto è la via e il segmento, il segmento di una via è determinato da un, inderi, da un intervallo di numeri civici, dal, al, dal civico al civico. E qui ovviamente una relazione uno a molti. A questo punto quella che è una relazione diciamo, inserita dall'utente da questo indirizzo in Chiara mi trovo allora l'indirizzo dell'utente Data la stringa è legato a una determinata strada, dato il numero civico sarà, definito, sarà legato a un segmento, anzi in realtà questo non serve. Serve questo. Così. Quindi io se abito in corso Vittorio numero 30, sarò in un certo segmento, diciamo dal 20 al 40 di cosa? di corso vittorio e quindi questo segmento appartiene a una certa area questo poi che vogliamo mettere il numero civico qua o che vogliamo metterlo là cambia niente, è indifferente nel senso che comunque è rentato con due concetti diversi segmento e strada perché io non voglio mettere il numero di via qua dentro il segmento perché, se la stessa via ha 100 segmenti diversi, non voglio ripetere 100 volte, diverse, eh, 100 volte lo stesso numero, lo stesso nome della via. Dimmi, se segmento e strada fossero stati inseriti dentro l'area, no, non andava bene perché, eh, perché una, una certa area è fatta di 100 segmenti, e quindi se io metto da civico a civico dentro l'area, sto, sto costruendo un'area fatta di un solo segmento di strada o di una sola via. Gli attributi sono valori singoli. Quello che, è, quello che tu immagini come attributo di tipo elenco in realtà è una relazione con un'altra classe. Cioè questo è l'elenco. Questa relazione qua, uno a molti, è il modo in cui descrivo che l'area ha, ah, possiede, ha un elenco di segmenti. Quando metto un attributo dentro una classe, quell'attributo è sempre un valore semplice. Un numero, una stringa, una data, un importo. Ma se ho qualcosa, se ho un valore strutturato, questa struttura viene espressa attraverso la relazione. Quindi vabbè, questa è area composta da segmenti, anche essere, questa potrebbe anche essere una relazione di composizione, volendo. E, anzi, questo è la segmento, compone area e l'area è composta da segmenti, e il segmento giace nella strada. Eh, con questo io addirittura potrei anche cancellare l'attributo stringa dell'indirizzo non mi serve più quando l'utente vuole inserire il proprio indirizzo non gli faccio scrivere corso Vittorio Emanuele II che si può scrivere in almeno 84 modi diversi tutti giusti e altri 840 sbagliati. corso Vittorio, corso Vittorio II secondo II. se lascio che lui lo scriva così poi è buona fortuna riuscire a capire in che via è se io tolgo l'attributo via da qua via la via, eh, io sto permettendo all'utente, però ho l'elenco di tutte le vie della città, quindi in qualche modo l'utente potrà presentare l'elenco di tutte le vie e gli dico, dimmi in quale abiti, poi magari non faccio una videata di 800 righe o più, quindi quando lui comincia a scriverlo io gli propongo una di quelle valide, ma no, ormai sono abituati a farlo però questo vuol dire che alla fine io nel mio database non memorizzo la via che ha scritto l'utente ma metto la via che io già avevo e che l'utente ha riconosciuto tra quelle che c'erano, tra quelle possibili quindi l'attributo via non c'è come attributo esplicito ma lo deduco ovviamente anche qua ho dimenticato la cardinalità lo deduco l'indirizzo una volta che ho trovato il segmento, quel segmento giace univocamente in una determinata via. Quindi legato all'indirizzo ci sarà un codice di riferimento del segmento. Il civico lo devo sapere ovviamente, perché so che il segmento va dal 10 al 20, io non c'è scritto se sono il 12 o il 14 o il 16. Allora, modellato così è un pochino più a prova di bomba rispetto a prima, che è una versione più semplice, no? spesso tendiamo a darvi la versione più semplice possibile. Dimmi Ma non si deve modellare l'informazione circa la scadenza del permesso? Eh, allora, l'informazione circa la scadenza del permesso, sì, sono tutte informazioni il processo deve gestire. Allora, il permesso. Allora, partiamo da... Ti modifico la domanda. Dov'è il permesso? Quale di queste classi rappresenta il permesso oppure se manca una che dobbiamo aggiungere? Qualcuno vede una classe che potrei anche chiamare permesso? No? L'aggiungo aggiungo allora? No? Sì o no? È l'autoveicolo che è il permesso. Il permesso... Di parcheggiare un'auto è ovviamente una cosa diversa rispetto all'auto. E quando io vi dico l'autoveicolo è il permesso mi guardate strano. non dicendo, tardi per tutti, però questo ha bevuto qualcosa. Eh, ma in realtà io non ho detto che l'autoveicolo è il permesso. Io ho detto che le informazioni a proposito dell'autoveicolo, le informazioni a proposito del permesso, in realtà coincidono. Perché innanzitutto le informazioni sugli autoveicoli di cui non ho richiesto il permesso non le ho. Non me ne frega niente, questo sistema non mi deve trattare. Quindi gli autoveicoli che io ho qua sono quelli di cui è stato richiesto un permesso. E che informazioni sono? Sono le informazioni che servono per chiedere il permesso. E quanti permessi sono richiesti in questo sistema? Uno per ogni autoveicolo. Quanti retrovisori ci sono? Uno per ogni richiesta permesso. Cioè potrei, volendo, inventare un'altra classe permesso, ma poi mi accorgo subito che sono legate in modalità 1 a 1, inscindibili. Non ho il permesso al residente, sarebbe un altro regolamento diverso. Tu sei il residente in nel corso 2 per gli Abruzzi, tutte le tue macchine pagano la tariffa dei residenti in corso 2 agli Abruzzi. Allora il permesso sarebbe legato alla persona. Invece, no, noi abbiamo un meccanismo in cui il permesso è legato alla macchina. Hai tre macchine, ti servono tre permessi. abbiamo tutte mie. Fa lo stesso. Il permesso è legato alla macchina. Il permesso è la macchina. Le informazioni sul permesso sono le informazioni sulla macchina. Quando abbiamo due cose che si identificano, una non può esistere senza l'altra. Molto. È un, è, un, è un forte indizio del fatto che sono la stessa cosa dal punto di vista concettuale. Allora, se in questo, quindi autoveicolo, ma possiamo scrivere il parenti, forse. Non volevo fargli male così. Posso anche chiamare il permesso. È la stessa cosa giustamente come ha fatto notare lui e torno alla domanda mancano qua alcune informazioni sul fatto che ad esempio data inizio, data di fine della validità permesso approvato o non approvato sì, effettivamente queste sono state dimenticate mancano informazioni di, di ciclo di vita di questo permesso in realtà il caso reale sarebbe un pochino più complicato e questa è una delle semplificazioni che abbiamo fatto perché abbiamo fatto un processo in cui ci fosse solamente la richiesta di un permesso. Punto. Nel mondo reale c'è anche il rinnovo. Perché tu hai un'auto che ha un permesso e poi l'anno dopo hai il permesso rinnovato e quindi hai tanti permessi legati alla stessa auto nei diversi anni. Ma no, poi questa parte qua l'abbiamo tagliata naturalmente. Qui se leggete, se leggete il testo sempre che una volta che è scaduto butti via tutto e ricominci da capo. ha una mail residente per rinnovare. Eh, però il processo di rinnovo non c'è. Come fa il residente a rinnovare lo richiede da capo. No. È un reminder di.. Cioè, qui nel modulo non c'è scritto numero vecchio del... del permesso. Una casella rinnovo oppure no. Ti avvia che sta per scadere. In realtà questo rinnovare sì sì è scritto qua ma poi a livello di documentazione, in modo di modulistica non, non c'è. Nella realtà c'è, qui non l'abbiamo messo. Ok, quindi eh, dunque, andiamo a vedere a questo punto quali dati ci mancano. Presidente compilare il modulo online. Presidente via proprietario, targa modello. Quindi in realtà mi serve una data di, data di approvazione, perché la, la data di scadenza sarà un anno dopo, quindi è inutile che io scriva le due date. Se questa data di approvazione non c'è, vuol dire che non è stato approvato, se lo approvo, metto la data e automaticamente so anche quando scadrà che questo è l'unico attributo che mancava Poi magari adesso guardiamo insieme il processo e scopriamo che manca qualche altro attributo e non lo so. Ok? Vabbè, vediamo le. il processo principale che probabilmente si chiama rinnovo ma in realtà sta descrivendo un permesso ex novo allora qua ricordiamo che cosa diceva il testo parla della procedura online quindi il cittadino deve compilare il modulo online poi caricare sul sito online una copia del documento valido e pagare a questo punto l'operatore controlla il documento valido, questo controllo dell'operatore non è sincrono con l'azione dell'utente, Se cioè io carico i miei documenti oggi e l'operatore del GTT potrebbe controllarli domani o tra un mese, e quindi deve esserci un meccanismo all'indietro per poter dire all'utente va tutto bene oppure no, perché il sistema informativo quando l'utente inserisce i dati non può dire ok vanno bene, potrà dire se manca un campo, ma poi se tutti i valori sono corretti non lo può dire. Quindi al cittadino viene detto guarda tu fidati, se tutto va bene ti arriverà il permesso a casa. Se non ti arriva il permesso a casa, c'è qualcosa di storto, ti mandiamo una mail in modo che tu possa correggere, rettificare le informazioni. Allora, compilare modulo online. In realtà, questa lo potremo vedere composto da due azioni: cioè, inserire i dati quali? I dati tuoi e i dati della tua auto, e caricare la scansione del documento. Qui è messo tutto come una classe, anche perché come una sola, una sola azione, anche perché poi avvengono sequenzialmente. Quindi, lì non c'era complicata. Se uno vuole dettagliarlo, qua può mettere trazioni, inserisci i propri dati, inserisci i dati della tua, auto, della tua auto, carica il tuo documento. Eh, lo potremmo vedere come azione complessa, dichiararlo a parte, oppure disegnarlo qua, oppure lasciarlo indicato così. Non è qua che sta la complessità, quindi il dettaglio cerchiamo di spendercelo quando il, il processo è più complicato. A questo punto, il cittadino ha compilato il modulo online, e prima o poi ci sarà un operatore della GTT che prende in mano quella pratica e, co e la controlla. Quindi, ad esempio, verifica che il nome scritto sul documento, sulla carta d'identità scansionata, eh, corrisponda al nome che hai inserito, di questo genere. Che tu sei ancora residente lì, non sei morto, non ti sei trasferito, eccetera, eccetera. No? Tutte quelle belle truffe che si sentono. Eh, a questo punto. Con... Il controllare documento significa che lui lo vede e poi avrà due bottoni sotto, ho scritto documento posto, anomalia, oppure anomalia. Allora, nel caso in cui segnale un'anomalia viene eh, inviato una mail all'utente e si aspetta a questo punto che l'utente possa modificare i propri dati. Quindi in qualche modo gli riapre la pratica, lui può tornare a modificare non c'è scritto se può modificare solo il nome o anche il documento, tutto, ma deve modificare una parte dell'informazione che viene inserito. Una volta che lui le ha modificate, si ritorna al GT che dovrà controllare la versione modificata e così via. Fino a quando, vabbè, fino a quando finalmente il signore del GT non dice ok i dati adesso sono tutti giusti e quindi può stampare tagliando dove c'è scritto invia per posta eh, non c'è scritto perché l'invio per posta lo fa l'omino non lo fa il sistema informativo il sistema informativo può arrivare fino al punto di dire che quando l'omino del gtt è scritto ok il sistema informativo sputa dalla stampante tagliando lo può fare da solo poi quel pezzo di carta che è dalla stampante vada messo dentro una busta lo deve fare qualcuno e il sistema informativo non sa se è stato fatto o no e quindi è un'azione che deve essere fatta dalla persona fisica o meno della GTT ma che non lascia traccia nel sistema informativo perché questa azione viene fatta senza interagire con il sistema informativo e quindi qua non si vede l'altro processo a parte che ha un token per ogni permesso approvato in qualche modo semplicemente eh, far sì che il sistema in automatico mandi una mail di avviso quando un determinato eh, permesso sta per scadere un mese prima. Allora a questo punto il signore mi ah, è arrivata una mail, sta per scadere, allora decide di cominciare una nuova pratica, iniziando da capo alla compilazione di un nuovo modulo. In realtà si può iniziare la pratica di compilazione di un nuovo modulo sia, che ti sia, sia per quando ti è scaduto quello precedente, sia quando ne vuoi fare uno nuovo. O compri la macchina nuova, cambi la macchina e devi fare la richiesta. E Giustamente il testo diceva che l'utente deve pagare, allora, e quindi dobbiamo inserire nell'attività anche l'operazione di pagamento. Quando dobbiamo inserirla? Qui sembra che lui debba pagare in anticipo, prima. Prima che venga controllata e accettata la sua domanda. Poi se lui fa una domanda talmente sbagliata che non potrà essere accettata, ormai ha pagato, fatti i suoi. Certo. Allora, in questo caso, sì, ha senso e ha senso tenere separata pagamento. Quindi il cittadino paga, non pagamento ma paga. Allora, il fatto che paga sia qui e non qui, perché l'alternativa sarebbe qui, dopo che mi hanno approvato, mi, mi dice quanto fa e vado a pagare però poi sarebbe un casino perché devo aspettare che mi arrivi l'informazione del pagamento prima di stampare il tagliando vabbè si può fare però il fatto che paga sia qua significa che io devo sapere esattamente qual è l'importo che devo pagare prima che l'impiegato della GTT abbia visto la domanda e questo mi convince che sia importante avere lo stradario automatizzato, perché così il sistema, mentre fa inserire i dati, l'indirizzo all'utente, può già determinare qual è l'area in cui ricade e quindi il costo raro da far pagare. Altrimenti, con la modellazione precedente, dove c'è solo una relazione, eh, ci vuole una bacchetta magica per capire da quell'indirizzo scritto a mano dell'utente qual è l'area una bacchetta magica oppure un essere umano allora è, perf è lecito perfettamente che il, il, cioè un impiegato del GDT mentre controlla la domanda dice ok questo qua abita in questo indirizzo quindi è nella zona C2 e lo mette lui la zona sarebbe possibile anzi nella modellazione precedente sarebbe l'unica soluzione possibile l'utente esiste l'indirizzo però il collegamento tra indirizzo e zona lo può fare solamente una persona perché prima non c'era nel database l'informazione sul stradario e sulle zone. Però, allora, l'utente non poteva pagare prima che l'omino del GTT assegnasse a lui la zona. E avrebbe dovuto pagare dopo. Oppure, peggio ancora, all'italiana, l'utente pagava la cifra che secondo lui doveva pagare perché si è fatto lui i conti di quale zona abita, perché così, no? Tante volte sei tu che devi farti il conto e poi l'altro che controllare e dice no hai sbagliato e non potevi farlo no, tu il conto tanto lo devi fare per controllarlo no. no perché è più bello così allora in questo caso sarebbe l'utente che decide lui quanto pagare e quindi non è il sistema che dice mi, mi devi 18 euro o 180, non so quanto costa eh, ma sono io che mi faccio il calcolo e pago la tariffa che ritengo sia quella giusta magari io già dichiaro nella modellazione precedente è una ragionevole che l'utente scegliesse lui da una tendina l'area in cui è convinto di abitare. È convinto di abitare. Perché poi il sistema col controllo non lo può fare nella modellazione precedente. Mentre adesso nella modellazione che abbiamo fatto adesso è un pochino più ricca invece si può fare. Sono due livelli di robustezza diversa dello stesso sistema. Che però hanno implicazioni diverse sulla responsabilità del dato. Da un lato chiedo all'utente il dato giusto e gli faccio io il conto di quanto deve, dall'altro chiedo all'utente di farsi il conto e poi controllo, che è la concezione un pochino antipatica della pubblica amministrazione. Fai tutto tu e poi se sbagli ti castagno, ma i dati per dirti quanto avresti dovuto pagare io li avevo in realtà. Quindi sono sfumature che però sono sfumature che non sono diciamo così indifferenti per i nostri clienti, a seconda di come concepiamo il sistema. Altre domande? Ok. Allora chiudiamo questo. Eh, il lavoratore successivo era molto semplice, no? Non si dice mai semplice, soprattutto quando è un argomento nuovo, ma era molto più breve da questo punto di vista. Perché era quello che ci chiedeva di ragionare sui casi d'uso sempre sul nostro esercizio del stage in gioco. tanto tiriamo fuori, vi facciamo fare un pezzettino in più. Ma meglio, perché così abbiamo già a monte il modello concettuale, il modello di processo a cui agganciarsi e poter costruire. No? Eh, se no, ogni volta bisognerebbe cominciare da zero. Adesso, a valle di questi due laboratori sui casi d'uso, il 6 e il 7, la settimana prossima. Nel laboratorio 8 invece vi diamo un esercizio nuovo da zero in cui vi chiediamo di fare tutto il percorso. Che è una sorta di laboratorio biofilogativo, non ce la farete mai in un'ora e mezza, ma fa lo stesso, e lo facciamo col tempo che serve, però un esercizio in cui, diciamo così, in modo concentrato nel tempo, si parte da un testo, no, no, non rimescogliamo i soliti problemi, un testo nuovo in cui si parte a fare i tre tipi di modelli concettuale, attività, casi d'uso ok, invece questo dicevamo è il livello dei casi d'uso la settimana scorsa era solamente il livello brief mentre ieri abbiamo fatto il livello di dettaglio della narrativa ehm, e ci chiede due cose di definire il diagramma di casi d'uso a livello user goal dello stage job quindi non summary a livello user goal e poi identificare i tre casi d'uso principali, quindi magari hai fatto 4, 5, 18 casi d'uso, di quelli scegliene tre che per te sono i più importanti, e di ciascuno di questi farne la descrizione brief, no, sintetica. E questo era lo schema che veniva proposto per la descrizione sintetica, dove 1, 2, 3 sono i tre casi d'uso identificati. Allora, la, la stage and job ce l'abbiamo tutti molto bene in mente, nei passaggi precedenti. Eccolo qua. Allora, se ripercorriamo mentalmente il processo, noi abbiamo l'azienda che carica nel sistema la proposta. Specificando il piano formativo, eccetera, eccetera, ma qui la parola proposta già fa riferimento alla classe proposta del modello concettuale, quindi già ci dice tutto, ci dice quali sono le informazioni collegate. Chi carica l'azienda non è il tutore aziendale, il tutore aziendale sarà indicato dall'azienda, cioè dalla persona dell'azienda che carica il tirocinio. Poi c'è lo studente, sì, qui ne manca uno, l'ho già notato. C'è lo studente che carica la domanda di tirocinio, come? Selezionandola tra, tra, tra le proposte che sono state caricate. Un'altra azione che manca, la aggiungiamo subito, questa è proprio una svista, è la, eh, lo studente inserisce il tutore accademico. poi svolge il tirocinio ma lo, svol lo svolgimento del tirocinio non comporta, non comporta interazione con il sistema informativo e poi alla fine lo studente inserisce la valutazione del tirocinio cioè il questionario la valutazione non nel senso del voto ma il questionario questionario che deve compilare anche il tutore aziendale mentre il docente L'unica cosa che deve fare a valle di tutto è raccogliere l'informazione, ma viene fatta questa raccolta di informazioni al di fuori del sistema informativo, mi porti i moduli da controfirmare, mi mandi la relazione via mail e alla fine ti do il voto. In questo diagramma in realtà manca ancora, se vogliamo un attore, quindi non l'abbiamo indicato, potremmo ancora aggiungere l'attore stage and job. che fa due cose, L accetta la proposta e ehm, combina il ricevimento delle firme alla fine del tirocinio. E forse anche definisce i dati di inizio, se non ricordo male, che però sono cari d'uso, che non diciamo, sono separati, quindi possiamo mettere un attore stage and job che approva la domanda Ma ricordate che quando lo studente inserisce la domanda poi il in gioco deve verificare la, i criteri di ammissibilità eccetera eccetera e poi ti va bene oppure no come sempre nei casi d'uso non mettiamo controlla verifica se mettiamo sempre l'obiettivo positivo Cosa succede quando tutto va bene? Quindi la domanda viene approvata poi nel svolgimento ovviamente. Eh, poi ci sarà la parte in cui definisce la data inizio Mi pare che il testo dicesse che lo fa lo stage in job e, allora, e infine lo fa l'azienda e in accordo con lo studente. Allora, mettiamo da un'altra parte. Pardon. Lo spostiamo l'altra cosa invece è ehm, quando io consegno le firme lo stagione job registra che sono state consegnate le firme quindi registra la consegna delle firme e con questo chiude il tirocinio allora, definire la data di inizio quindi lo fa tutore aziendale probabilmente o l'azienda l'azienda è una forma a fare la propria azienda quindi non è tutore ma il responsabile legale dell'azienda In accordo con lo studente, cosa vuol dire? Eh, vuol dire che per come lo leggo io, la responsabile dell'azienda, dice allo studente guarda, noi ti proponiamo di cominciare il 15 di novembre, di no, il primo di dicembre. Va bene, sì, ci mettiamo d'accordo, ah ma no, sono da mia zia, quel giorno, allora non posso. E allora facciamo il 2, va bene, siamo d'accordo, ok, allora a quel punto l'azienda carica quel dato sul sistema, che poi fosse, lo studente fosse davvero d'accordo oppure no è una responsabilità che si prende l'azienda, diverso sarebbe se il sistema informativo chiedesse in qualche modo la conferma allo studente va bene questa data quindi l'azienda inserisce e lo studente conferma o, o, in altro, o al contrario lo studente inserisce e l'azienda conferma allora in quel caso sarebbe o un caso d'uso con due attori oppure due casi d'uso diverse, uno inserisce e l'altro conferma ma la lettura più semplice che ne do è quella che dicevamo prima si mettono d'accordo Così come il discorso della ricerca del, del, del, del tutore accademico, il studente si mette d'accordo con il tutore. Um, uno degli errori che avevo visto era questo. Il fatto di vedere la scelta del tutore accademico come se fosse parte della domanda del tirocinio. Ho visto degli include a volte, oppure ho visto semplicemente questo caso duro, domanda di tirocinio, che comprendesse anche l'inserimento del tutore accademico. Non può essere, perché? perché la domanda di tirocinio la faccio oggi e il tutore accademico non la posso inserire prima di domani, dopodomani, tra tre giorni. Perché dovrò prima avere la proposta approvata, Puoi contattare il docente, farmi dire di sì e allora potrò inserire il tutore accademico. Allora, se è una cosa che avviene in un tempo diverso, non può far parte dello stesso caso d'uso. Caso d'uso è un'interazione limitata nel tempo, in un certo contesto. Questo è il contesto in cui inserisco la domanda. Alla fine il caso d'uso si conclude quando ho inserito la domanda. Poi tra tre giorni... Oh, finalmente quel professore mi ha risposto, mi ha detto di sì, allora obiettivo dell'attore, inserisco, carico il tutore nel, eh, nel sistema così poi l'azienda può fissarmi la data. È un altro obiettivo. Che poi la domanda, intesa come classe del modello concettuale, faccia riferimento al tutore accademico va bene. Ma sono momenti diversi, contesti diversi dell'utente, dell'utente studente, dell'attore studente. Okay, quindi se pensiamo che, ragioniamo sulla scala dei tempi, un caso d'uso può durare qualche minuto, un minuto, 30 secondi, 5 minuti, 10 minuti, non due giorni, soprattutto non viene interrotto e ripreso, il caso d'uso non è una sequenza, ci diciamo arriva la telefonata, che okay, è interrotto, ma quello non lo vediamo, ma all'interno comunque di un arco di... Dello, di un contesto che rimane costante in un arco di tempo limitato. Altrimenti non è un caso duro, è un passo del processo. Passi che possono avvenire a tempi diversi. Quando abbiamo parlato di activity diagram, non abbiamo messo vincoli temporali, abbiamo detto il token arriva, quando poi lui avrà voglia andrà avanti. Invece nel caso duro mi metto a fare quello, sono focalizzato su quell'azione e quando raggiungo l'obiettivo ho finito, smetto, faccio altro. Esco da quel contesto faccio altre cose. Okay? Quindi, quasi immaginatevi qualche cosa che dura qualche minuto, fino a qualche decina di minuti, fatto dei passaggi, ogni linea, 1, 2, 3, 4, quando facciamo la narrativa del caso d'uso, sono azioni che durano secondi, invece, come scala dei tempi. Se state pensando a azioni che invece durano microsecondi o che durano mh, minuti, c'è qualcosa che non basta, lo state guardando a livello sbagliato. Se state vedendo un caso d'uso che dura magari due giorni, probabilmente siamo a livello summary, non a livello user goal. Quindi, se vogliamo una regola del 9 per capire se stiamo sparando giusto, è anche quella. È una cosa che si può svolgere tutta nell'arco di un quarto d'ora, mezz'ora, senza interrompersi facendo qualcosa, sì. Se invece bisogna interrompersi, ma deve aspettare un altro che faccia un'altra cosa, non è più lo stesso caso giusto. Ok, poi la parte di descrizione qua era molto semplice perché eh, chiedeva solamente una descrizione breve e quindi, nella descrizione breve, si, si tratta di riportare il nome, l'ambito e l'attore primario o gli possibili attori primari, ad esempio, nel caso d'uso qui erano stati scelti come tre casi d'uso più importanti, il caricamento della proposta, la valutazione, quindi compilazione del questionario, e la selezione del voto. La compilazione del questionario è un caso d'uso che viene attivato o dal tutore aziendale o dallo studente separatamente, sono due casi diverse, sono due attivazioni diverse dello stesso questionario, dello stessa interfaccia. Ma sono, non sono attori contemporanei, sono attori separati, indipendenti. È un'azione un che può essere fatta sia dall'uno che dall'altro. E poi c'era qualche, eh, qualche riga, dicevamo 5-6 righe, queste in realtà sono righe corte perché la colonna era stretta, che descrivono sinteticamente le azioni che avvengono lì dentro per il raggiungimento dello scopo. Ma questo era, la settimana scorsa, un esercizio di riscaldamento più che altro per ragionare sui, sui diagrammi di casi d'uso, perché poi la descrizione noi cercheremo di farla sempre a livello di narrativa completa. domande? Ok, Allora direi che per oggi possiamo chiudere qua, mi spiace per il disguido che c'è stato sull'ora all'inizio, ci vediamo a martedì prossimo.